Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Anche oggi siamo qui con un nuovo video, video giornaliere, un video ogni giorno Oggi tra l'altro sono pure in cameretta, ho cambiato la postazione per il video di, di oggi Non è cambiata solo la postazione ma siamo qui con una nuova serie Quindi guardate tutto il video, commentate, fatemi sapere se vi piace Ancora non ho deciso il titolo perché quello che farò oggi sarà vedere video su TikTok E quelli che mi piacciono li seguirò Dato che la serie dove reagisco ai TikTok è una delle serie più seguite sul mio canale Ho detto, perché... Oltre a guardarli, noi le seguiamo anche queste persone E di solito quando faccio le reazioni Prendo una compilation, delle compilation che ci sono su YouTube E reagisco Invece oggi andremo proprio in diretta, live Adesso, in questo momento A vedere TikTok Quindi attiviamo la registrazione schermo 3, 2, 1 Io sono barbuto senza la barba questa regola, ovviamente se un TikTok non mi colpisce subito lo cambierò, lo giro, ok? Ho una soglia dell'attenzione molto bassa io Ma questa è una cosa vista, rivista, non è originale Telefono dentro l'ascensore, l'ascensore sale, si apre E ci sono di nuovo le persone che prendono il telefono Passo le ore su TikTok, ormai sono un critico TikTok prendetemi come... eh non so come si dice Ecco, lei parte bene Lei parte bene, sapete che mi piacciono i TikTok delle ragazze però no, non mi ha convinto. Ok, questo mi interessa. Questo ha attratto la mia attenzione. Attenzione perché questo ha attratto la mia attenzione. Lui si merita il follow Quindi abbiamo già seguito una persona Ovvero Julie Dange Non so se si pronunci così però Voglio fare il commento di questo TikTok Perché ho voluto seguirlo Uno perché è un TikTok molto originale È la prima volta che ne vedo uno dei Seconda cosa Ho usato un trucco di magia Per stupire questo quest uomo Che è un senza tetto E oltre a stupirlo Gli ha dato parecchia moneta E si vede palesemente chiaramente Che il senza tetto è contentissimo Quindi questo ci è piaciuto Giriamo questo è molto molto molto molto originale, quindi un altro follow. Cooper di Mac. Non so se si pronuncia così, non insultatemi nei commenti. Molto originale perché riproducono... Allora, ogni volta che seguirò una persona commenterò perché l'ho voluta seguire, eccetera. Hanno riprodotto lo schermo di TikTok. Quindi vedete c'è lo schermo, il tastino per registrare e i numeri. Quindi ci è piaciuto. Cosa sta per fare? Oddio <ride> Mi ha fatto ridere, sono sincero Mi ha fatto ridere È una cosa che è stata vista e rivista ma mi ha fatto ridere quindi Seguiamo HTX Malik Oddio, cosa vuole fare? <ride> Lui si merita il follow subito Willy Spencer Willy Spencer ci ha appena fatto un backflip Al supermercato Non so se la tipa sia complice o meno Però sono morto da ridere Mi dispiace per chi dovrà pulire Però bellissimo Questo non mi, non mi convince Oddio cosa sta facendo Cosa sta facendo Ah tipo il check della fronte Oddio Però niente di che quindi Non ti seguo mi dispiace C'è scritto un'amica mia E ho fatto guarda ma tu pare per caso il ladro Fa, eh tu, quelle tue stupide battute Dai, dimmi, dimmi Ma no, perché non ho appena manentato Questi TikTok sono visti e rivisti Voglio qualcosa di nuovo Qualcosa che mi stupisca Ok, questi fanno finta che sia una foto, ma in realtà si vede che non è una foto Voglio fare il criticone, eh, però io devo seguire Le persone che mi stupiscono, quindi Se qualcosa non mi stupisce, dico perché non mi stupisce Fatemi magari sapere anche voi se qualcuno che non ho seguito vi ha fatto ridere o vi ha stupito o l'avete trovato originale a differenza mia O se qualcuno che io ho seguito non l'avete trovato né originale né che vi facesse ridere eccetera Voglio il vostro parere, commentate Ma ah, è una cosa importantissima, se non sei iscritto iscriviti, se sei un nuovo iscritto, se stai entrando a far parte adesso di questa combricola di matti come me Commenta con hashtag nuovo iscritto Comunque oggi sono super gasato, eh sì, cioè, capite? <ride> questo non mi convince lo giro. Le, cosa sta facendo? Uh, oddio, mi stavo per prendere malissimo. Questi TikTok sono fighi perché mi, piacciono un botto vedere, mi piace un botto vedere TikTok delle squadre tipo di basket, di calcio, di rugby, di football, insomma. Però questo non mi ha convinto. Lui è il sosia di... Non mi viene in mente, del ragazzo di Stranger Things. Non capisco se sia fake o vero È un grande Lo seguo, se, se è vero lo seguo Secondo voi è vero o fake? Raga è un grande Questa è personalità <ride> Ok lui è quello che fa i trucchi di magia Questo allora l'avrei seguito se fosse stata la prima volta ad aver visto questo video Ma questo video mi è apparso mesi e mesi fa su Instagram Lui Lui lo seguo già <ride> Mi spiace, ma l'avrei seguito perché raga ha troppa personalità Cioè lo vedete come è vestito? È un grande Cioè uno deve avere un coraggio assurdo per andare in giro vestito così Uno, prima cosa, prima proprio, prima cosa Secondo, cioè c'ha cioè, troppo stile, c'ha cioè, troppo stile Cioè non c'è nessuno che si veste come lui I vari step della dipendenza di TikTok La mia, la mia Comincio a fare video ma li tengo in privato Non è vero Io anche se sono imbarazzatissimo faccio un TikTok super imbarazzante Lo pubblico lei si sta per spogliare scontato scontato davvero qualcuno crede che una, una persona si possa spogliare su tiktok ah mi fa impressione io quando vedo aghi siringhe cose aghi siringhe cose hashtag aghi siringhe cose la faccio a guardare quindi ho schippato oddio non me l'aspettavo non me l'aspettavo grande lui mi ha stupito lui davvero mi ha stupito Big up per Riccardo Aldi Un sacco di forza d'animo Perché ho visto che comunque ah, ha dei problemi alle gambe Quindi non riesce a camminare bene Ma vedo che si impegna tantissimo per, per poterlo fare in futuro Seconda cosa, non mi aspettavo davvero Che arrivasse il, il rapper Che arrivasse Mambolosco nel video Shogo Twins Questi due gemelli non avevo mai visti Eh ma vogliamo vedere i capelli Ah sono semplicemente bianchi. No no, quali stanno rifacendo? Ma io non ho capito che capelli hanno fatto raga Oh no vabbè sto volando Ci stanno cascando tutti Tutti ci sta Ci stanno cascando tutti No vabbè Sto volando, sto volando Ah mi sono appena reso conto che li seguo già Quindi Mi avevano già stupito in precedenza Grandissimi Oh Anch'io ho un gattino così Poi è morto Niente di che Taglio di capelli Oddio Oh, oh, oh, stavo cadendo. Oh no, cosa fa? <ride> Bello comunque, non me l'aspettavo. Pensavo facesse qualche scenetta, tipo ok, faccio finta di rubare la macchina. Tutorial magia incredibile. Aspetta, devo capire come... No, vabbè, sei grande, sei grande, ti seguo Domenicos ti seguo, sei un grande, non me l'aspettavo Te lo giuro, pensavo avessi qualcosa dietro la mano E b Questo qua te lo copio, giuro lo faccio anch'io Domani lo carico, andatelo a vedere <ride> Questo non mi convinceva Sì, sono solo invidioso perché io non ho la tartaruga, ok? Ok allora, carino, ma stupito, non me l'aspettavo mai visto un albero di Natale aprirsi così, però non lo seguirò perché, mm, nel senso, non sono video che diciamo... Oddio! I TikTok indiani sono i migliori! <ride> non ci voglio credere! Raga, è impossibile! Ott 80... 80... Eh?! No Vabbè. Cosa? 100. Pi, in, qua, in, qualche numero in più di 140. Tipo 143. 140. C'erano 140 e altre 4 coppie. Yeah, spaccati tutti con un pugno. Queste, eh, queste personalità. Ma è incredibile. Ok, vediamo cosa fanno loro. Che tenero. Oh, è una cosa che io non farei mai. Cioè io stra che mi diverto a fare il competitivo. <ride> Se è meritato è il follow. Mi è piaciuto e trasmette dei messaggi positivi, che pur di far felici gli altri, rinunci ad avere. Cioè, capito? Cioè rinunci ad avere la la la la la. Rinunci eh, eh, Non sa so parlare oggi. Rinunci ad avere una soddisfazione personale nei confronti di una persona a cui vive bene per vederla felice. Grande, ok. Questo TikTok mi piacciono. Questo lo balziamo. Oddio. No, vabbè, ma è io... un... Ah, non stavo capendo, raga, era ironico. Ho detto, ma davvero scrive con quella matita gigante? Questo l'ho fatto anch'io. Questo l'ho fatto anch'io col mio amico, quindi non mi stupirà, ecco. Si sapeva che finiva così. Scusate l'ultimo pezzo di defaianza raga ma tipo registra sto registrando da più di mezz'ora Ho interrotto la registrazione schermo perché volevo farlo appunto in live Vado nella galleria e non l'aveva salvato Però poi è comparso perché quel barbuto non si fotte eh. Comunque spero che anche questo video vi sia piaciuto Ogni giorno un nuovo video Se non siete iscritti iscrivetevi al canale con hashtag nuovo iscritto Fatemi sapere quale TikTok di tutti questi è stato quello che vi ha stupito di più. Magari su Instagram mandatemi il vostro profilo TikTok così la prossima volta guarderò anche i vostri e se mi stupirete seguirò anche qualcuno di voi. Noi ci vediamo domani con un prossimo video perché per la terza volta ogni giorno un nuovo video. Ciao! <ride>